Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch per passare i veicoli dal primo personaggio al secondo personaggio e qual è l'utilità l'utilità è che se magari si ha già un personaggio creato non so a rango 50 40 e comunque non si hanno tutte le modifiche sbloccate di un veicolo possiamo passare a un veicolo dal primo al secondo personaggio e viceversa e dal secondo al primo allora per fare questo glitch abbiamo bisogno della macchina che vogliamo passare una sessione sola in viti così non c'è rompe per cazzo nessuno una tanica di benzina e il gioco è fatto ragazzi allora facciamo una bella pozza di benzina come per il glitch dei soldi qui davanti alla base operativa e e nulla Dopo che abbiamo fatto una bella pozza di benzina, ovviamente dobbiamo fare una bella riga in maniera tale da creare una miccia, eh, diciamo che ci dia il tempo di poter andare a, alla base operativa ragazzi, quindi adesso andremo a vedere come si svolge il glitch. una volta fatta una bella riga ragazzi andiamo eh, sull'auto e cospargiamo il veicolo di benzina allora ragazzi mi raccomando l'ho detto anche nel glitch dei soldi fate sempre attenzione a non finire mai la tanica di benzina o meglio cercate di ricaricarla ogni tanto quando pensate che sia per finire la prendete e la ricaricate per il semplice fatto che una volta che l'abbiamo finita eh, dopo dobbiamo andare da Ammunition a ricomprare l'intera tanica invece in questo modo ricarichiamo semplicemente la tanica e ci risparmiamo di andare da Ammunition. per questo io tante volte eh, prendo e faccio ricarica eh, per non rimanere senza benzina ragazzi anche perché sennò sarebbe una bella rottura di cazzo. ogni volta di tornare da Ammunition per comprare che? una tanica del benzina a questo punto ragazzi quando avete fatto la miccia, quando avete cosparso l'auto e tutto il resto date fuoco alla miccia con la pistola e eh, vi avvicinate all'entrata della base operativa come vedete la miccia ha preso fuoco aspettate, tanto lo sentirete che l'auto sta prendendo fuoco aspettate che l'auto prende fuoco dopodiché premete X tasto touchpad e vi suicidate ragazzi l'auto sparisce e a questo punto passiamo al glitch questo è come il glitch dei soldi ragazzi però è leggermente diverso eh, quindi andiamo su cambia personaggio invece di cambia sessione come si fa nel glitch dei soldi si va in cambia personaggio andiamo nel nostro secondo personaggio e facciamo il glitch ragazzi è semplicissimo in questo caso andremo a selezionare il secondo personaggio Mortacci sua quanto è brutto il secondo personaggio oddio, pure questo qui l'ho creato il, il primo a immagine e somiglianza dell'altro personaggio originale però non, non gli somiglia affatto ma il secondo è proprio brutto ragazzi quindi a questo punto eh, aspettiamo che ci carichi la sessione a me ci ha messo un pochino ci ha messo però comunque sia eh, vabbè, ci impiegherà comunque del tempo non, pensiate che, non pensate che pum pam e una volta che vi trovate nella sessione avrete questo bug ragazzi mettete il respawn ovviamente in un garage e eh, vi troverete l'auto del primo personaggio nel secondo personaggio il glitch è semplicissimo approfittatene se avete bisogno di questo glitch se magari avete un secondo personaggio che non può modificare l'auto detto questo un saluto a tutti al prossimo video